Ciao bambini! A chi era un po' stanco, ha scavato un sacco di buchi in giardino. Uno sarà stato di. Orso Buco? Orso si è perso e non trova più la sua tana. Si mette in cammino e all'improvviso. Bada boom, Casca in un buco! Ma è la tana della volpe! Orso e Volpe iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso. Attraversano il bosco e all'improvviso... Spadabum! Spadapan! Cascano in un buco! Ma è la tana di Rospo. Orso, Volpe e Rospo iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso. Attraversano il fiume e all'improvviso Bada Spatapam, Bebe Bong, cascano in un buco alla ah, tana di formica. Orso, Volpe, Rospo e Formica iniziano a camminare alla ricerca della tana di orso. Attraversano il deserto e all'improvviso vi siete persi presto tutti in droppa allora tum tum tum marciano nel deserto poi squap, squap, squap guardano il fiume e ancora zig zig zig zig Zigzagano per il bosco Ma all'improvviso La tana di orso Tutti dentro Badabum Spatapam Midibong. Tic! Finalmente a casa Orso Volpe Rospo E formita fanno festa Ma Elefante? Dov'è? Non posso dal buco! Fine del libro, fine della...